Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato veloce al caffè, il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono caffè congelato a cubetti, latte intero congelato a cubetti, zucchero semolato e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo il caffè congelato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 7 facciamo sgocciolare il coperchio adesso aggiungeremo il latte intero congelato a cubetti chiudiamo con il coperchio senza il misurino al posto del misurino posizioniamo la spatola e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità da 6 sino ad arrivare a velocità 8 Gelato veloce al caffè è pronto, serviamolo subito. Gelato al caffè veloce, grazie e alla prossima ricetta.